Anastasia, ma ciao! Sei tornata? Ma cosa fai? Anastasia, cosa è successo? Ma va, a farla luna! Ma bentornata da scuola! Vanessa, è andata a catechismo! Che cosa succede domani, finalmente? Eh? Brava! Yeah. Finalmente domani è arrivato il Arriverà il grande giorno! Andiamo in gita per la prima volta, Ani! Col il cattolino della scuola. Si fare o così, o così. Certo. però fatto così. Ah sì? Così non ti si vede la faccia, fantastico. Poi il Kiwi, ti ho comprato, i braccialetti... Apri, apri, vai. Poi papà stasera ce lo rimette. Sembra un sacchetto, merita no. Sembra si un sacchetto, apri, ma non è. Da qui. Tanto domani non piove no, infatti, Non dovrebbe però, piovere Però non però si sa mai Certo che lo devi portare L'ho comprato apposta Dai che ce la fai <ride> Dai ragazzi L'attesa ne varrà la pena Perché è bellissimo Eccolo Allora ho avuto un piccolo Si mette sì, sembra un po' strano, ma non è strano. Allora vi spiego ragazzi, ho avuto un piccolo dibattito con Anastasia perché sostiene che non è un kiwi, ma perché? Non è a giubottino come quello che ha la sua compagna, è fatto a mo' di pipistrello. E eh, certo che è bello. Perché almeno quando... E beh... Qua si chiude, poi... Qua... le Manina. Fai così, c'è il tuo Ma poi c'è il tuo laggiù. Qua c'è anche una taschina, sì, guarda che bello, ci puoi so... mettere quello che vuoi. Sì, un pulcino, così lo portiamo a casa. Perché Anastasia domani va in una fattoria bellissima un pulcino, dove vedrai nascere i pulcini. Ma che ah, roba. Ah, ah, ah, ah. Va bene, ti ho preso anche i braccialetti perché soffri l'auto e quindi ho paura che tu soffra anche il pullman, anche se in realtà dove sei? Anastasia! un fantasma, aiuto va bene tesoro ascoltami sì, qua, non rompere la scatoletta si apre, sì. e come ti ho insegnato a metterli? Guardate, questi prima si mette questo Ma è indifferente, o uno o l'altro allora brava, così? dove c'è il bottoncino sotto sì? Perché? no no no, è sbagliato eh. il bottoncino sì. va qui va qua su, qua qua un oh, ok sì. però devi andare un pochino più indietro Guarda questo esatto così un po' più però perché brava solo io la mia compagna così se la mia compagna vede questo video fa se compra anche le braccialetti. non lo so non me l'ha detto così fa come ho fatto come ho fatto io certo amore sì peccato che questo video uscirà dopo la tua gita ma fa niente andiamo a No, aspetta, aspetta, aspetta un secondo, amore. Io devo finire un attimino di lavorare. Poi andiamo a prendere la vane e andiamo a comprare le bottigliette d'acqua che ti voglio portare, che ti voglio dare per la gita domani, ok? Gioca 5 minuti, tanto sei appena rientrata a casa, gioca un pochino che poi abbiamo tutto il tempo per preparare la zainetta! Ani, Amore, dobbiamo Mamma wow, mi stai facendo uno scherzo dobbiamo preparare lo zainetto! finalmente ce l'abbiamo fatta non sei caduta ascolta allora cosa devi fare per prima cosa? svuotare lo zaino guardate ragazzi cosa dobbiamo guardare? Questo questo. Quindi svuotiamo lo zaino. Ah, hai già messo questo dentro. Questo è quello dove però proprio è la puntura. Dopo, la, cioè, puntura, dopo la puntura. la metti. Lo metti. Della zanzara. Uh -huh. invece questo che si mette prima. Ne un, togliamo uno. Mm. Questo sì. lo lasciamo. Quello lo lasci perché questo... lo devi consegnare. Sì, sì. Togli tutto tranne quel quaderno lì, va bene? Sì. Ascolta, questo e i fazzoletti li tieni. Magari te ne do anche un altro di pacchetto di fazzolettini. Questi. Cos'è? Uno solo ti ho detto. Scegli quello questo, che sei. Questo, questo. Va bene. Quello con quello. Perfetto. Ok. Ci sei? Così andiamo su a scegliere i cambi? Questo fazzoletto non No, no, tieni lì. Ma perché? E questo. E lì ci sarà la merenda da togliere. Ok. C'è un'arancia. C'è un'arancia? Bene. Questi, sì. li ricordate? A ah, questi, qui ehm, li metti nello zaino. però domani mattina ci dobbiamo ricordare no, di metterli. Sì, eh, io li metto, magari? No no no no. no, no, no, no, no, ce li dimentichiamo. Piuttosto mettili nello zaino, così appena arriviamo lì, se mi dimentico di metterteli anche perché domani mattina ci dobbiamo svegliare. Li molto presto. La eh. la mirinda, Ma la merenda, così mi fai la merenda ti vi... ricordi che sulla. Ma la merenda la prepariamo già adesso, no. amore? Sì. Matti, no, non ti no, preoccupare. No. Io ti volevo mettere un altro pacchetto mi di fazzoletti. Ani, aspetta un secondo, non ci sono solo queste cose da mettere. C'è anche questo che è il kiway, solo che adesso me lo devo far chiudere un attimo no, da, da papà. No, lo metti nello zaino. Ani, che se ti serve almeno lo puoi utilizzare, no? E il cappellino. Vai già a scuola col cappellino. Allora, metti il cappellino sopra il kiway. Dai, poi da papà me lo faccio. Secondo me, il cappellino è meglio che lo metto in macchina. Sì, andiamo su a mettere i cambi, quindi sì, va possiamo. bene. io ti ho già preparato alcuni cambi. Uno, innanzitutto decidiamo come partire. Come vuoi partire? Questo. Va bene? Guarda, Questo? ti dico che domani fa un po' freddo purtroppo. Quindi ti conviene mettere... Non so, vuoi Questo? No, no, va bene quello. Quello lo metti come cambio nel caso in cui ti, ti sporchi. Quindi la maglietta, va bene quella sotto, fucsia O vuoi una maglietta a maniche corte Questo? con la felpa? Questo. Con la felpa? Ok, con questi pantaloni? No, quelli li porti come cambio. Okay. Sono pesanti, questi eh? Pantaloni. Poi magari ci stai anche bene. Questi. Con questi, ok? Allora così parti, va bene? Sì, e le calze poi? Vai a prenderle. Cioè, Pre quelli li portiamo come cambio. Beh, sì, anche questi. Due pantaloni come cambio e due magliette come cambio, direi. No. Eh sì perché se ti sporchi ti sporchi magari Allora quindi questo e questo come cambio Quindi questo lo ritiro e ti do un'altra magliettina va bene? Allora abbiamo cambiato quindi parti con questa e con la magliettina E come cambio utilizziamo questi due va bene? Più un'altra maglietta ti metto ok? Il cambio lo mettiamo tutto qua dentro, ok? Adesso la mamma ti piega no. i vestitini e li mettiamo lì. Sì, sono ordinati, così se c'è qualche problema la maestra prende il sacchetto e ti cambia, va bene? No. Eh, sacchetto pronto, lo ritiri tu? Dove vuoi? Lo hm? no, mi metto in mezzo. Mettilo dove vuoi, dentro lo zaino, eh, nella parte più grande dello zaino. Lì? Sì, perché ah. poi qua magari no. la maestra deve mettere. Va bene. Ok, quindi lì è il tuo cambio, yeah. c'è tutto, sì va bene sai cosa forse una canottiera sembra che stai andando in vacanza Ani no la canottiera no ok sacchetto con il cambio super pronto Ani chiudi e andiamo giù a riempirlo con tanto. lo snack l'acqua e se vuoi anche della fruttina va bene? Allora, dobbiamo finire lo zainetto perché si sono fatte le 10 di sera e domani mattina ci dobbiamo alzare alle 6 e mezza guarda. Sì, molto bella Senti, prendi un paio di merende, ok? Quante? Due, dai Prendi mm. i rizzi e magari una briuscina Va bene, guarda che bella Sì, sì amore, è bellissima, ma io sono anche molto stanca Ti va di andare a prenderle? Mm? Sì. Vuoi prendere anche la fruttina? Mm. Solo una bottiglia d'acqua, non è poca? Mm. Ma loro vi danno da bere? Vabbè, sicuramente sì. in fattoria sì, sì. sono i panini I panini non è da bere Ah, abbiamo scelto i rizzi e due pacchettini di biscotti dove li mettiamo? qua davanti giusto? Sì. dai mettili e andiamo a nanna dove c'è l'acqua? lì dovrebbe esserci già l'acqua sì, ah anche la fruttina amore no. dai che ti fa bene no. adesso no però magari domani no. poi ti va l'acqua non vuoi metterla in frigo? Mm. ok allora dove met... il braccialetto? i braccialetti sono qua dentro domani mattina lo mettiamo ok? Anzi, li mettiamo. Ok, amore? Okay. Possiamo andare a nanna? Mm? Andiamo a fare doccina mm -hmm. e nanna. Diamo la buonanotte e ci vediamo domani mattina, va bene? Ciao! Doccina fatta e ci vediamo domani mattina alle sei e mezza, va bene? Mi raccomando, eh! Non mi fare aspettare troppo! Sì. Ciao, amore, buonanotte! Ciao. Bimbe? Bimbe? Dobbiamo andare, Ani? Ani, dobbiamo andare in gita, amore. Andiamo in gita? Eh, andiamo. Sei contenta? E ora, amore, buongiorno. Vane, ti va di venire con me? Eh? Vieni con me, così poi io ti andiamo a fare colazione? Hai voglia? Dai, però, sveglia perché altrimenti io non ti posso aspettare oggi. Eh, tolta la mia patatina per la sua prima avventura da sola, senza la sua mami sei pronta? eh? stai bene? tutto ok? hai fame? non mangi niente poco poco perché così non stai male sul pullman? no ok andiamo giù mettiamo un po' i braccialetti ai polsi Andiamo. Yeah. Quelli servono per non vomitare perché vanno a toccare un punto del braccio che ti impedisce appunto le... di rimettere. Mm. Ma devi schiacciare? Mm, Fai la pressione, è un bottoncino, hai notato che c'è il bottoncino bianco? Quello no. preme se viene posizionato su, nel punto giusto. No, no, devi andare un pochino più indietro, amore. Guarda sempre la figura qua. La vedi? Lo vedi che c'è lo spazio? No. Ecco, più o meno, eh. Ci deve essere un dito qua Tra la mano e il bracciale ci deve essere un dito di spazio Idem sotto Sempre sotto Un pochino più indietro Bene Sì No sono morbidi Poi li compro anche a te eh, quando vai in gita Ok Si può andare? La merenda l'abbiamo già messa ieri Vero le, i due snack Ok andiamo Abbiamo tutto? Pensiamoci il kiwi se piove, il cambio, le salviette, i fazzoletti di carta, dei sacchettini. Sì, tutto. Eh? Abbiamo La merenda. Sì, abbiamo tutto. Ok, possiamo andare? Sei pronta? Come ti senti? Bene, sei un po' agitata? Eh? Fai vedere i polsini? Perfetto. Aspetta, fai rimetterli? Questo mi sembra un pochino troppo in su. Sì. Ok dai, al massimo se vedi che si spostano li metti a posto tu, va bene? Andiamo amore Amore, siamo quasi arrivati a scuola Anastasia, siamo arrivate e non c'è ancora nessuno, nessuno, neanche la corriera Tutta questa fretta, guarda le tue maestre, sono lì, adesso andiamo siamo le prime no, Io credevo di essere in ritardo Va bene, ascolta, vuoi farti vedere dalla maestra? Così la salutiamo e le chiediamo se c'è da mettere qualcosa nello zaino Li vuoi dare il quaderno? Andiamo, dai Così la maestra ti dà il cibo, ok? Tu dalle il quaderno Aspettiamo che partono Ah, la mia paura è che partono quando è ora che apre la scuola Perché qua non c'è ancora nessuno No, sì, vabbè Tu non hai fame? Non volevi fare colazione? No, neanche tanto, vero? Voglio vedere Anastasia Eh, anch'io, certo Ciao amore, ciao amore, divertiti. Guarda che questa... Ciao, divertitevi, mi raccomando, eh. Non bevete tanto, ciao. Divertiti amore. Bene cuccioline e cucciolini, Anastasia è partita, io sono emozionatissima perché è la prima volta che fa un viaggio senza di me ovviamente perché ha solo sei anni, lei era super emozionata, un po' nervosetta stamattina, sono arrivate comunque già le prime foto, sono arrivati, il viaggio è andato tutto bene e quando tornerà ci faremo raccontare tutto. Voi siete uscite, chi sta arrivando? Anastasia! Sì, guardatela in fondo! come è andata è stata una bellissima esperienza stai tanto tanto affamata ma non hai mangiato hai mangiato i panini che ti ha dato la scuola ne hai portati a casa tanti indietro hai mangiato poco amore come ma mai non ti piacevano sì senti allora adesso ti lascio far merenda e poi mi racconti tutto anche la nascita del pulcino eh? va bene merenda anche oggi dopo questa giornata faticosa vero Ani Eh? dopo mi racconti tutto sei stanca, amore mio? Non ti sei addormentata sul pullman? E c'erano anche gli altri bimbi? I, i gemelli c'erano? Leonardo e Federico? E anche Matteo? Amore, siamo tornati a casa. Stai cenando. Mamma mia. Quanto ti piace lo metto la coc. Pronto? C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Allora, diciamo che sei stanchissima. Vero? Sei stanchissima perché stamattina ci siamo svegliate molto presto, prima del solito. Per andare in gita, come? Per, andare in gita. per andare in gita, e quindi hai. Viag... Amore, dopo mi racconti tutto nel letto: tutto, tutto, tutto, tutto, che non abbiamo ancora avuto tempo. Eh? Il viaggio è andato bene? Ti sei divertita? Allora, adesso cena, poi mi racconti tutto, va bene? Amore, questa giornata sta per terminare, anzi, diciamo che è terminata. Allora, voglio sapere una cosa sola della giornata di oggi pomeriggio: la nascita del pulcino. Me lo racconti? Perché mi piaceva questa signora che ci faceva vedere il pulcino sì. la prima era già fatto vedere l'uovo sì. la seconda ci ha fatto ci ha fatto, fatto no la seconda non c'era si sentiva solo il cip dai poi, da dentro l'uovo sì, poi la, la terza ci faceva sentire qua rumore dai e la, qui, la quinta non c'era la quarta e, no, la ah. okay. e poi c'era il gallo Ah, si? Sì. Vabbè, ma com'è nato questo pulcino? Com'è che si è rotto il guscio? Non si è rotto. No, e lui il segno lo faceva così. vedeva che non era più pronto. Allora l'ha rimesso dentro. Poi ha preso un altro. Ah, sì? Era pronto, l'ha preso un altro, e quello era pronto. Ah, e com'era piccolissimo, sì, tutto spennato. Era bagnato. Era bagnato, si, sì, eh. Ma si vedeva, era un po' grande, era così tipo. Alla faccia, piccolino! Ma che corini? E abbiamo visto il gallo. Il gallo. Le galline c'era Il bestro che l'ha traduto in gran. Al gallo, ma davvero? Ma che la gallina? Alla gallina. E poi quali altri animali c'erano? Poi c'era la pecora. La pe pecorella. pecorella. Sì. E poi c'erano le giostrine, vero? Il brucomela, però era. Pensa a te, il brucomela anche. E cosa avete mangiato per merenda? Un gelato. Il gelato al, al latte della bocca E com'era? Buono Buonissimo, mm, chissà che buono, veramente Va bene, sono contenta che tu ti sia divertita È stata la tua prima esperienza in assoluto Va bene tesoro, adesso siamo tutti tanto stanchi Perché ci siamo svegliati molto presto stamattina Perché l'orario eh, di incontro era alle sette e mezza E quindi andiamo a dormire Stanotte farai dei sogni bellissimi, scommetto, vero? E allora diamo la buonanotte ai nostri cucciolini. Notte, cucciolini, cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like in su. Ciao.